Una domanda che mi rivolgono in tantissimi è, Stefano, come faccio a capire in maniera precisa quando una persona sta mentendo? Ma prima di imparare a capire quando una persona sta mentendo, se ti sta mentendo, e per quali ragioni, quindi come puoi indagare le ragioni per cui lo sta facendo, è importante capire quanti sono i modi in cui una persona ti può mentire. Questo è proprio l'argomento del video di oggi e se non ti sei ancora iscritto e iscritto al canale iscriviti subito, attiva le notifiche e ricordati di lasciare un commento. Ci vediamo tra un istante. Modi di mentire. Quanti modi ci sono per mentire? Allora, il primo modo è occultamento. Omissione. Ok. Cosa occultiamo o mettiamo di dire la verità? Ok. ora questo modo di mentire sappi che avendo meno informazioni da dare e da elaborare ti metto una nota è più facile farla franca ok e quindi è più difficile da scoprire ok secondo modo cambiamo colore secondo modo facciamo il rosso magari vediamo un po' questo ok secondo modo è falsificazione vuol dire falsificare? Significa dare info come fossero vere, come fossero vere. In questo caso hai più info da dare, più info quindi da elaborare e quindi è più difficile più difficile farla franca a brevio ok ed è più facile da scoprire ok ci siamo terzo modo questo è molto particolare allora far fraintendere far fraintendere La causa di un'emozione. Cosa intendo dire? Eh, per portarti un esempio, stiamo frugando nel cassetto di, di una persona, magari nel suo ufficio, questa persona entra all'improvviso, noi ci spaventiamo e... In realtà cerchiamo di camuffare con stupore il suo arrivo dicendo ah, pensavo fosse il capo o oh, oh, che spavento che mi ha fatto prendere eh, arrivando all'improvviso eccetera eccetera. Ok, cerchiamo di depistare la causa del, del nostro spavento. In realtà ci siamo spaventati perché stavamo frugando nel cassetto e quindi abbiamo temuto in quell'istante di essere stati scoperti e in realtà cerchiamo di far passare l'emozione come se fosse lo spavento a causa dell'entrata improvvisa nella stanza di quella persona, ok? Poi, quarto modo, passiamo al rosso, è dire la verità, questo è fantastico, falsamente, Dire la verità falsamente, falsamente è l'esempio più, eh, più divertente allo stesso tempo che ci lascia in, in un certo modo sgomentati. ok? Siamo al telefono con l'amante e entra il nostro compagno o la nostra compagna amore con chi sei al telefono e noi rispondiamo con l'amante amore con chi devo essere cercando di far apparire, dicendo la verità, facendola apparire come una bugia. È piuttosto manipolatorio questa, questa modalità, perché allo stesso tempo cerchiamo di far passare per diffidenti e stupide le persone che ci stanno facendo quella domanda. In realtà eh, ci hanno visto giusto, eravamo al telefono con l'amante, noi cerchiamo di far apparire la verità come se fosse una, una bugia, no? Okay? In realtà siamo realmente con l'amante. Questa è una tecnica davvero subdola. Infine, nero, evitare, questo è molto comune, eh? evitare affermazioni o l'affermazione sconvenienti. Ok. Siamo andati a cena da degli amici, hanno cucinato loro e alla fine, com'era la cena? E noi rispondiamo, fantastica, so benissimo che sei un cuoco, sapevo che eri un cuoco fantastico, una cuoca fantastica. Okay? in realtà la cena non ci è piaciuta. O siamo a fare compere con il nostro compagno, la nostra compagna, e lei esce con un abitino che le piace molto, a noi non piace. E come mi sta amore e noi rispondiamo vediamo un po eh, sappiamo tutti che ha dei gusti fantastici amore e quindi non notate in questa tecnica due cose prima di tutto non rispondiamo sì ti sta bene no non mi piace ok ma facciamo un giro di parole ok in realtà stiamo cercando di evitare affermazioni sconvenienti in alcuni casi si si può definire cortesia, siamo andati a cena degli amici, insomma ci chiedono come è stata la cena, magari può sembrare poco che di dirgli guarda non è piaciuto affatto. Però questi sono i modi di mentire, quindi occultamento omissione della verità, quindi evitiamo di dare informazioni, falsificazione, diamo informazioni come fossero vere, far fraintendere la causa di un'emozione, dire la verità falsamente e evitare affermazioni sconvenienti video veloce ma ricco di informazioni perché prima di iniziare a capire eh, come identificare i segnali di menzogna dalle microespressioni del volto dal linguaggio del corpo è importante capire i modi in cui le persone mentono e un altro video che ti farò presto è anche le ragioni per cui mentiamo, perché non sempre mentiamo per ottenere un beneficio o per truffare qualcuno, per ingannare una persona. Va bene, abbiamo terminato il video di oggi e se stai guardando questo video su YouTube mi raccomando, non ti dimenticare di visitare il nostro sito ufficiale emoz emozioni e andare nella sezione blog dove puoi trovare altri video, altri articoli come questo. Troverai il podcast di questo video, troverai l'articolo dedicato e moltissime altre risorse come ad esempio i test gratuiti online dove puoi mettere alla prova le tue capacità e competenze e troverai anche i corsi. E se non hai ancora iniziato un percorso, in questo ambito, beh, ti consiglio di andare a vedere il corso Intelligenza emotiva, comunicativa, credibilità e social, che è il corso base, un po' l'entry level per avere le basi su quattro argomenti davvero importanti, che sono appunto l'intelligenza emotiva, l'intelligenza comunicativa, la valutazione della credibilità e l'identità, le relaz relazioni e sicurezza sui social. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e a presto.